Ciao, sono Marco e ti sto portando con me all'interno del mio ufficio. Tempo fa ho sentito una frase che diceva a proposito dell'emergenza Covid-19 qualcuno ha detto insomma di abituarci, dobbiamo abituarci a non abbracciarci. Ecco questa frase, questa affermazione mi dà lo spunto a due argomentazioni. Una molto breve, veloce, coincisa e, e sarebbe quella di non ascoltare questa stupidaggine è un'emerita cazzata perché non dobbiamo abituarci a non abbracciarci dobbiamo semplicemente tener botta un po' e poi torneremo ad abbracciarci dobbiamo avere un po' di pazienza oh mio dio vabbè un animale sicuramente un uccellino ok un po' di spavento perché qui ci sono anche i cinghiali comunque yeah. ti dicevo si tratta di tenere botto ancora un po' e poi torneremo ad abbracciarci, noi siamo italiani, siamo fatti per abbracciarci, siamo fatti per avere il contatto fisico, quindi non ascoltare questa stupidaggine. Il secondo spunto che mi dà è proprio quello di parlarti delle abitudini. Se veramente vuoi acquisire una abitudine d'oro, un'abitudine che vale oro colato, allora devi assumere l'abitudine, acquisire l'abitudine di riconoscere, cercare costantemente. Eh, tutte le altre abitudini limitanti e sbarazzartene perché ti dico questo? perché la differenza fra una persona che produce risultati positivi e una che non lo fa sono le abitudini che ha e siccome siamo esseri abitudinari tutti, nessuno escluso anche io, anche tu siamo esseri abitudinari a fare un'abitudine non ci mettiamo niente allora ad acquisire un'abitudine nuova allora dobbiamo anche imparare però a sbarazzarcene perché molte di queste sono limitanti e io ti consiglio di sostituire le abitudini limitanti con quelle potenzianti. Ora, come fai a riconoscere un'abitudine limitante? Molto semplicemente devi domandarti, una volta che l'hai riconosciuta, quindi acquisisci l'abitudine di cercare le abitudini limitanti e una volta che l'hai riconosciuta, domandati che cosa mi comporta continuare ad avere questa abitudine, che vantaggi mi dà. E l'altra domanda che ti devi fare è che cosa comporterà, che cosa mi costerà non toglierla subito questa abitudine nel tempo, nel breve, medio e lungo periodo? Quanto mi costerà? È un percorso qui abbastanza impervio. Ok? Quindi questa sarebbe veramente l'unica abitudine che devi avere. Che cosa ti costerà? Che cosa comporterà non liberarti subito di quell'abitudine nel breve, medio e lungo periodo? Perché guarda che è veramente importante questa cosa qui perché la differenza che c'è te, te lo ripeto per l'ennesima volta perché è molto importante tra una persona che produce risultati positivi e non ti parlo di persone di successo ti parlo di persone che producono risultati positivi positivi perché il successo poi ognuno ha il suo e quindi questo è, è una cosa personale totalmente personale però tuttavia parliamo semplicemente di risultati positivi se li vuoi veramente allora cerca di acquisire solo e unicamente abitudini potenzianti e e liberati immediatamente, sbarazzatene subito, delle abitudini limitanti. Spero di esserti stato utile. Io continuo la mia passeggiata, qui siamo arrivati nello spazio più ampio del mio ufficio, e non mi resta che salutarti con un abbraccio. Ciao.